Ciao ragazzi, bentornati alle mie lezioni eh, come sempre vi invito a dare un occhio al mio sito www.egorside.com dove si sta ampliando la mia nuova community eh, il mio nuovo forum dove si può tranquillamente parlare in pace di tutto quello che riguarda la musica, il basso qualsiasi cosa tranne magari la politica, quella a destra date un occhio e vi aspetto anche lì allora, oggi voglio accontentare una delle, fortunatamente, ci tengo a evidenziare, a sottolineare questa parola, fortunatamente, una delle tante richieste che mi stanno arrivando da quando ho chiesto, giustamente, richiedete le vostre lezioni, eh, quegli argomenti che volete approfondire, dubbi, eccetera. Fortunatamente state rispondendo, io ne sono fiero ed orgoglioso, eh, quindi mh, continuate a scrivermi privatamente, sul telefono, suonatemi a casa scrivetemi sul sito dove vi pare va benissimo io quando ho tempo perché ora ho mille progetti poi eh, arrivo stanco la sera ma ce la posso fare cerco di accontentarvi tutti quindi oggi vado a rispondere a Simone che mi ha chiesto eh, qualche consiglio quindi qualche esercizio per eh, discorso spostamenti quindi eh, diciamo salti orizzontali, chiamiamoli così, eh, sul basso elettrico. Ovvero, eh, dal messaggio, io ho percepito che lui ha qualche problema su eh, suonare il basso orizzontalmente piuttosto che verticalmente. Quindi, eh, per esempio, una scala di Do maggiore suonata così gli torna magari più difficile che suonata così oppure così allora questo è un discorso eh, che avevo un pochino già affrontato e è anche collegabile a quando io dico sempre di cercare tutto quello che eh, facciamo quindi scale, arpeggi eh, parte, intervalli farli sempre in più eh, diteggiature diverse possibili, in più posizioni possibili e su tutto il range dello strumento e tra le tante cose anche suonare verticalmente e orizzontalmente cosa vuol dire questo? esercitarsi eh, purtroppo noi bassisti siamo un po' eh, anch'io sono stato per tanto tempo eh, ci affidiamo un po' alla geometria del basso e effettivamente, se ci pensate bene, suonare così è molto più semplice che suonare così. Guardate quanto si deve spostare il mio avambraccio, diciamo, per suonare una scala su una corda sola. C Ho tutto qui. Che me lo fa fare? Il discorso è che il range dello strumento. È, eh, diciamo si espande in senso orizzontale, altrimenti avremo uno strumento diciamo di 8 tasti con 40 corde per arrivare... <ride> oh, sto esagerando... Però ovviamente quando io arrivo qui, se io non faccio anche degli spostamenti orizzontali, ho finito le note diciamo ecco, diciamo così, molto easy, molto borgamente anche... allora. Bisogna abituarsi, eh, come dicevo prima, a fare eh, un po' tutto quello che studiamo sia in senso verticale, amor Dio, eh, è bene continuare a suonare così, perché è molto utile, eh, diciamo, quando non dobbiamo fare spostamenti, eh, suonare eh, diciamo con meno posizioni possibili, è molto utile, molto, eh, soprattutto mi riferisco sempre quando leggiamo gli spartiti eh, quindi dobbiamo suonare leggendo le parti se noi eh, manteniamo un'unica posizione o comunque poche posizioni siamo più facilitati e il problema è quando appunto c'è dei salti veramente eh, alti faccio un esempio, devo suonare eh, mi, fa qui e poi eh, caso, Re, Mi, Bemolle qui, guardate che salti devo fare, eh, mezzo, mezzo di, di salti. Quindi eh, passo dopo passo si può eh, anche risolvere questo problema. E qui mi allaccerei anche a un altro eh, argomento molto utile e molto richiesto, che è quello di non guardare la tastiera mentre si suona. Però, lo vediamo nella prossima lezione, comunque non nelle prossime. Allora, eh, primo esercizio per eh, suonare in orizzontale, quindi esercitarsi a fare questa, questa cosa. Eh, la scala cromatica, eh, rimane sempre il mio esercizio preferito, eh, quello più comune ma quello più efficace secondo me. Allora, prendiamo ad esempio la corda di Mi, lavoriamo un attimo sulla corda di Mi. L esercizio è questo lentamente vedete quindi ovviamente lavoro in senso orizzontale altrimenti ve fatto mi costringo a suonare su una corda sola, e questo si può fare in diversi modi, ovvero io sto facendo un dito per tasto, quindi mi avvuoto, fa sul primo tasto, fa diesis secondo, sol terzo, sol diesis, quarto, poi di faccio questo spostamento, diciamo e vado in un'altra posizione, ecco che sto in altre posizioni. Ma si può fare anche in altri modi: ognuno poi deve trovare eh, quello più comodo, quello più... con cui si trova meglio. Eh, ad esempio, posso fare questo sembra simile, ma guardate, mi fa fa diesis sol sol diesis La sempre col mignolo quindi faccio questo spostamento col mignolo e riparto poi con l'indice quindi Questo non ci arrivo male quindi, questa è un'altra possibilità, oppure ehm, lasciare un dito soprattutto per chi all'inizio, magari eh, nel range basso, ha fatica a allargare la mano. Eh, lascio un attimo il mignolo fuori causa e magari lo inserisco dopo. Uh, altre cose che volevo dirvi, quindi la scala ovviamente si può fare in senso discendente, anche qui vale lo stesso discorso, a me torna bene così, poi, diciamo quattro note e poi cambio posizione. Quindi riparto col meno, ma anche qui si può fare per esempio due note di seguito con l'indice. Quindi vedete mh, come vi trovate meglio. Allora, poi lo, eh, abbiamo parlato di arpeggio e scale. Ecco, eh, come sempre, eh, inserire eh, lo studio degli arpeggi e delle de, de, de, de scale in, in qualsiasi, eh, di qualsiasi cosa stiamo parlando è sempre bene. Cioè, eh, si unisce anche più argomenti insieme in un unico esercizio vediamo perché eh, prendiamo un fa fa maggiore eh, peggio di fa major zene, ok? quindi abbiamo fa, la, do, mi quindi io posso suonarlo ovviamente così oppure anche così quindi eh, cosa ho fatto? ho suonato prima in verticale e poi in orizzontale ho fatto l'arpeggio di settima maggiore su una corda sola quindi partito da me che mi è la settima di fa maggiore di fa di 7 sonda da oppure l'arpeggio di minore set quindi eccetera eccetera si può fare in tutti i tipi di arpeggi quindi di settima semi diminuiti, diminuiti in tutte le tonalità su tutte le corne quindi io ho fatto, stavo lavorando sul mi però si può lavorare sul re per dire quindi eh, faccio l'arpeggio di fa major seme sulla corda di re parto anche qui dal mi che è la prima nota utile che ho scale stesso discorso facciamo una scala di fa maggiore ho suonato verticalmente ora sono orizzontalmente Stesso discorso di prima Si può fare a scala maggiore Ma anche minore ad esempio Minore naturale E' una partita una sesta Eccetera eccetera Quindi avete capito eh, Diciamo come strutturare eh, gli esercizi e poi da qui prendere spunto e creare i vostri. Allora, come cosa fondamentale è quella, come sempre, non di partire a bomba, quindi... non questo, perché poi rischiate che mezze note suonino male, eccetera, eccetera. si parte alla velocità più che vi è più comoda, e poi piano piano si sale, come tutti gli esercizi. Quindi, eh, ricapitolando, è bene saper suonare il nostro strumento sia in modo verticale che in modo orizzontale, quindi questi, eh, meno io, credo siano gli esercizi più utili per, diciamo, affinare questa, questo modo di suonare in, in senso orizzontale. Spero di essere stato utile al nostro amico e anche a tutti voi che mi seguite, che vi ringrazio come sempre e magari nella prossima lezione parleremo invece di eh, staccare un attimo gli occhi dalla tastiera, okay? Quindi se avete domande e altre richieste continuate a mandarmele e abbiate fede che piano piano eh, rispondo a tutti. Ci vediamo al prossimo video.